La chiesa e la casa editrice, parte 1. I membri di una chiesa nelle cui vicinanze c'è una delle nostre case editrici debbono sentirsi onorati di avere fra loro uno degli strumenti più importanti di Dio. Essi dovrebbero apprezzare tale privilegio e capire che esso comporta una sacra responsabilità. La loro influenza e il loro esempio, infatti, contribuiscono ad aiutare o a ostacolare l'istituzione mentre svolge la sua missione. Avvicinandoci all'ultima grande crisi, è di vitale importanza che l'armonia e l'unità regnino in tali istituzioni che Dio ha scelto come Suoi strumenti. Il mondo è pieno di agitazione, guerre e contrasti. Ciò nonostante, sotto la guida di un capo, il pontefice romano, gli uomini si uniranno per opporsi al Signore, contrastando i suoi testimoni. Questa unione sarà cementata dal grande apostata. Mentre egli cerca di unire i suoi agenti nella lotta contro la verità, si adoperà allo stesso tempo per dividere e disperdere i difensori di essa. La gelosia, il sospetto, la maldicenza, sono da Lui suscitati per provocare il dissenso e la frattura. Non di meno, i membri della Chiesa di Cristo hanno la responsabilità di sconvolgere questo progetto del nemico degli uomini. In mezzo alla generale discordia, ci deve essere un luogo dove regnano armonia e unità. La Bibbia è stata scelta come guida della vita. Il popolo di Dio deve sentire che su di esso riposa la responsabilità di costruire dei validi strumenti al servizio del Signore.